Si avvicina la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il quinto anno è possibile utilizzare la dichiarazione precompilata. Oggi ne parliamo con Patrizia De Vito dell'Agenzia delle Entrate di Genova. Benvenuta. Buongiorno. Dichiarazione precompilata perché farla? La dichiarazione precompilata conviene farla per una serie di motivi, tra cui la semplicità col quale si può eh, preparare la propria dichiarazione e anche controllare eventuali errori nel quale possono incappare i contribuenti, perché trovandosi tutti i dati o quasi inseriti all'interno della dichiarazione, uno può verificare effettivamente che cosa ha percepito nell'anno e quali sono state le, sue sp le spese che ha sostenuto. Come si accede? Allora, si può accedere in diversi modi, eh, si può accedere con lo SPID che è il sistema di identità eh, digitale eh, col quale uno può accedere a qualsiasi sito delle amministrazioni pubbliche può accedere tramite fisco online che è la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate attraverso un pin code che può chiedere direttamente all'agenzia o chiederlo sul, eh, oppure chiederlo direttamente eh, sul sito dell'agenzia oppure col pin eh, dispositivo dell'INPS. La scadenza in questo caso è il 23 luglio, se uno sbaglia può rimediare. Okay, se uno ha già presentato la dichiarazione, il modello 730, può fino al 20 di giugno eh, annullare la dichiarazione. In questo caso deve stare attento perché la dichiarazione è come se non fosse mai stata trasmessa, quindi il contribuente dovrà assolutamente presentare una nuova dichiarazione, altrimenti può presentare delle dichiarazioni eh, correttive entro il, il 30 di settembre oppure può presentare un'altra dichiarazione tramite il CAF entro il 25 di ottobre. Bene, grazie allora Patrizia De Vito.